zombie apocalypse buongiorno ragazze ciao a tutte ciao a tutti nuovo video vlog e che riccio come state spero bene allora eh, si sì, prometto che sono ancora in pigiama ma tra poco mi vesto promesso allora eh Innanzitutto, volevo dirvi che finalmente sto cominciando a fare altri video. Se sì, lo sono, dico sempre così. Ma è perché mh, questa volta non ce l'ho la televisione accesa. Perché tanto si, o si vede, o non si vede per niente. Si vede male, o si vede a scatti. Quindi ho deciso semplicemente di, ehm, come dire, di lasciarla spenta per oggi. A meno che non mia non me la vuoi accesa. Ma vabbè. Adesso, che solo tanto per ricominciare, non vedo. Sono le 9.49, no, può essere, sì, le 9.49 sono, va bene dai, e ora faccio il mio lettino, il mio lettone anzi, sì. e poi ovviamente mi vesto, ok? questo è un po' questo per uscire, mi avete già visto un baccoccato tutto quanto, mi ho fatto già le sottocie perché così non era possibile guardarmi. E niente, eh, comunque poi ci ho fatto il letto un pochino l'ho fatto così la buona. E, e niente. Mi ho fatto la solta coda questa volta perché non potevo che stare proprio gli sciolti, vabbè. Lasciatemelo passare questa volta e nulla, manca il collettore perché sono veramente orribile. Così però, se, sinceramente, mi esce anche senza collettore. Bu. Non lo so, non ne ho idea. Oddio non sono molto gonfio di qua. Anzi, sto sgonfiando piano piano. Diciamo di sì, anche se qualche placchetta ancora in gola. Però mi sto abbastanza curando, diciamoci la verità, sì. E niente, ehm, adesso tra poco esco, vado alla spesa. e eh, Questo video lo vedrete stasera, appena torno la se, ne, se ne riesco a caricarlo, perché la mia linea non è il massimo già. Allora, come vedete, ho questo cappotto. Ehm, il cappotto è uno che ho preso a Maddalena e c'è la cintura che non la sto usando perché mi strizza lo stomaco non è nel caso e niente la mascherina qua ma non la uso perché tanto vabbè lo anche mettere in tasca e niente ho cambiato borsa ma non è più questa qui ma è un'altra perché mi serve comodità me. e niente Oggi oh io, dai, non so che vada avanti, per See you know. Sì, vediamo eh, che ci troviamo passa con i profumi cosa no cosa no sto parlando al, al, al telefono alla videocamera sto continuando a vlogare sto spiegando dove stiamo andando tanto questo video lo vedranno la sera hai capito? Comunque, prima adesso ho disparo. poi prima di tutto si mette al macellaio, e poi viene la voce. Oh no, la voce è quella che è, va bene, si tengono quella che è, perché tanto ancora non posso urlare, quindi cammini cammini. E niente, quindi adesso mi metto, eh, e poi eh, ovviamente so. a desparro mi fa ripetere le cose cento volte no? sennò no sono troppo ripetitiva si vede la mazza? No? niente, niente vabbè tanto ho portato lo su per terra ma non voglio cadere quindi tolto, dove metti i piedi niente Ah, PS, se vedete che metto parecchie pause perché Beh, vado. non so se posso riprendere quindi devo vedere un po' e niente forse la macela gli erano fuori per me così che un po' con voi ok perché... non lo so perché mi vedete boh. non ho idea e non lo so perché mi volete chiudere non ho idea visto che mi ha tirato la pezzetta a casa vabbè niente c'è nessuno, vero? No. C'è sì la signora però chiuso per adesso. Non è chiusa. Non è chiusa Adesso si va dritta del sparo. Ci mancano un po' di in sì. Ci mancano un po' di carne. Vabbè. Allora prenderemo l'altra parte, se no. pazienza. Qui c'è gente che fa ginnastica, vabbè. E nuntă. Baia nu mai <trui> pregătească. Baia, eu am crezut că mi s-a căpolit, știu. Nu să mi s-a căpunit, e doar un pic. Acum e o problemă. Сейчас мы заходим в дом, Come che bello e niente, miola si è fermata a prendere il qui. E io sono qua. Che caldo devo fare questo pecino. Questo farpuccio. Ieri l'ho vede in serbo ma non era possibile perché ero già stanca e, e, e, e avevo il sonno. Quindi non lo so... Boh. so secondo me era perché... Era tutto per usare la stanchezza. Tutte le volte vedo la questa stanchezza dopo dopo cena. Non dico solo dopo pranzo, ma anche dopo cena. C'è un sonno terribile. Mi si stanca tutto il corpo. Boh. Non viene sonno. Ah, ieri non ho fatto il resolve, è sbagliato. Però oggi, stasera, me lo prenderò in punta impostarla e fare la resolve. Perché il resolve è importante. Penso credo io. Ciao. Certo. E niente. Quindi, che dire. Eh, Scusate se parlo troppo piano, troppo, eh, cioè, se abbassa la voce, ma è eh, eh, perché ancora un po' non ho preso la mano per fare i video, vlog, e quindi nulla, vabbè, niente. Tra poco devo andare a gespar, perché devo fare della spesa, non so quanto ho l'ho detto, e devo mh, prendere delle cuffie perché le altre si sono rotte l'audio non funziona più o meglio l'audio funziona o meglio l'audio funziona ma no, dall'altra parte non sente più le, non più bene l'audio quindi devo riprendere di nuove hanno fatto un bel bell'anno quelle cuffie che ho tenuto la borsa ma le altre le devo riprendere perché purtroppo non, non, non funzionano più bene come prima quindi, Nuovo anno, non cuffie e vai! E ja. nulla! Non, non, non so se ho video svolta la spesa o meno, però video svolta la spesa non credo perché, secondo me, bo... non ne ho idea. Bo... Se non torniamo a casa troppo stanchi, ve lo faccio video svolta la spesa se non, se non mi stanco troppo ma non credo, vediamo a parte questa giornata è troppo bella, Wow, fantastica, <ride> specialmente perché mi sta piovendo, perché mi so, magari pomeriggio fa il diluvio universale, speriamo di no. E niente. Si vede qualcosa, si, sì, si vede. Però non devo metterlo troppo. Ok, no, adesso mi sembra che. Non voglio che mi seguissi un pixel, però vabbè, dettagli e niente. Mollo un po' la borsa, tanto ce l'ho vicino. La borsa è questa qui, ve la faccio anche vedere, questa è questa. Vedete, è questa borsa e niente. Qui è un caldo sto morendo, però vabbè, e niente. Vi racconto di bello. Pian piano sto guardando l'influenza Appunto c'è cioè del raffreddore perché avevo un raffreddore bruttissimo che non mi passava più. E quindi alla fine, questo raffreddore lo sto sconfiggendo alla grande. Tra, tra cortisoni e antibiotico, sono a posto per le feste. Poi la caramella, quella, quella specie di caramellina uh, balsamica. E, e come dire sto passando gente ma vabbè e niente come dire la caramella è una caramella di quelle balsamiche che non ho dato in farmacia ed è stra buona si sì, aiuta per quanto riguarda i limiti della mal di gola ancora non posso fare i suoi difrandi privati ovvero intanto mi metto in camera mia a pantalima con questa voce non è il massimo, quindi devo aspettare troppo di giorni. So. e niente. Quindi, oddio, quanti sono fatti? 17 minuti per registro. Vabbè, e niente. Quindi, quindi... tra poco dovrebbe uscire di perché tanto lo solo il vino è per me l'altro e si, sì, così è. ho delle occhiaie okay, che sono veramente pessimo, non so se si vede ja. ho delle okay, è fortissimo, a parte le sacrife che le ho rifatte, con quel solito con la matita della Rima 121 nera left, per, blindi, no, per brunettes e poi eh, ho messo mh, la, mh, il gel fissante della Douglas sopra per, farle, per non farla flasciare e niente, tutto qua vedete come ho le mie soprisciglia e quindi questo è tutto quello che potete fare voi a parte l'occhiali del cavolo che mi ritrovo, però vabbè, dettagli di che sono. E niente, eh, la mia coda è sempre qui. Io sono questa cosa qui che non posso più vedere, e me la tolgo. Io non lo so perché sto registrando così tanto, però mi piace che creare, che io non so perché questa cosa non si mette bene, okay. si è ritornata alla norma, più o meno sono... okay. e... e voi come passate con, eh, con questi giorni qua che non c'ero io in tutto, in tutto YouTube, lo spero bene, perché io sto registrando solo oggi e forse questo video lo vedrete stasera a meno che non decido di caricarlo all'istante ma non credo perché prima devo modificare qualcosa perché è veramente troppo, troppo, troppo lungo. Quindi, quindi qualcosa dovrò tagliare non devo evitare che eh, mi fia annoiata e niente poi per quanto riguarda il resto dei, degli altri video li mando eh, a domani o nella prossima settimana se vedrà. Intanto non lo so, vediamo quanto si è fatto. Le 10.36, sì, esatto. E niente. Intanto vi posso soffrare le ginocchio perché mi sta facendo male le braccio. Non so voi, ma io che grazie a farmi le quando sto tenendo questo venetto a Gigi. Va bene la peso, non ho non è un iPhone, no? è un show mio undicinato però pesa lo stesso. Aspettate che vedo se trovo il mio bastone di selfie perché mi sta urtando il sistema nervoso. Allora dove avve ce l'altro parte? Il mio bastone di selfie, sì. qua, un secondo solo. Eccoci qua. Ora sono col bastone di selfie, che tra l'altro non funziona neanche tanto bene perché poi se non avete capito, sto bastone un po' è andato a farsi friggere perché non so se ve l'ho detto ma è così non mi sento più questo è anche il cosa no, no non ho parlato. Uh -huh. Ascoltano, no tutto preso hai eh, brava mamma mia che sole che c'è oggi che bello uh -huh. e comunque ragazza sono appena tornata a casa ho mangiato, ho preso un caffè e adesso sono qua a godermi un po' di televisione. Già, vedete c'è la televisione accesa. L'ho abbassata un po' perché se no si sente troppo forte e non va bene. E niente, ehm, io ho appena fatto il video svolto la spesa non so se l'avete visto chi, eh, anzi, ho messo un cuoricino, uno di voi che non mi ricordo chi è, comunque, e eh, eh, nulla quindi questo video tra poco lo vedrete perché tanto adesso sono tornata a casa quindi chissà quando lo vedrete però vabbè, dettagli e niente, quindi tra poco vedrete un altro video, vlog ehm, cosa ho mangiato? un tosto, nulla di che ho mangiato un, un panino con la marmellata perché sinceramente da quando ho avuto questo raffreddore potente è bello, non so, sia appunto bello strong, bello forte eh, non ho, non ho, ho appetito ma non, ho, non, sento buone, non sento bene i sapori non so che significa, vabbè non preoccupate, non è nulla di grave i sapori li sento ma non abbastanza bene boh, non saprei a parte il cioccolato che lo sento molto bene chissà perché ho sempre via degli antibiotici del coltisone che sto prendendo può darsi però tutto il resto bene e niente, quindi non lo so, ragazze. Spero che questo video vlog, che oggi quasi al termine, vi sia piaciuto. Ehm, e nulla, io sono qua. Questa bella giornata di sole, si, sì. e nel frattempo sto guardando, ho messo la mia pezzetta per la mia pezzetta di aiutare, eh, cioè di pulire gli occhiali. Un attimo, e comunque finalmente si vede bene il video perché eh, non trovavo la mia pezzetta e non, so, non mi ricordavo bene dove l'ho messa, comunque l'ho trovata e, e mi dispiace se si vede bene, se si vede male del resto il resto del video. Purtroppo la, avevo l'occhiello della telecamera tutto mm, tutto zozzo, quindi vabbè i e questa era, non so dove, non mi ricordo dove l'ho trovata però taglia, aspettate un attimo, ci siamo vi dicevo non so dove ho trovato la pezzetta perché era messa perché era messa vicino alla lavatrice no non era la lavatrice però stavo per finirci ancora non è zozza però tra poco la, la, la metto la lavatrice e niente quindi spero che questo video vi sia piaciuto eh, perdonate un po' per i movimenti qua là del video però alcuni di quelli li toglierò vediamo un po' come posso fare se riesco non è detto i miei video non sono sopra guardati quindi me ne faccio una ragione alla fine e niente bene ragazze io adesso vi saluto se vi mettete un bel like di supporto un commento e attivate la campanella se vi iscrivete al mio canale youtube seguitemi su tiktok e mio profilo Instagram, ciao a presto, un bacio, seguitemi anche su Facebook, ciao, Buona, buone cose a tutte.